Inizia il tempo di quaresima e quest'anno ecco in particolare ci viene proposto il ciclo quaresimale più classico che potremmo dire in qualche modo diventa una sorta di comprensione di quella che è la nostra dignità di figli di Dio battezzati, una sorta di approfondimento del battesimo, il battesimo ci rende figli di Dio e ci fa andare al di là delle tentazioni ed è proprio questo il tema di questa prima domenica, Gesù è nel deserto, è sottoposto alle tentazioni, le vive in prima persona, nella sua piena umanità, in qualche modo potremmo dire è costretto a scegliere come ogni uomo, come ogni persona che deve scegliere. E noi pure in, in tutte le situazioni in cui ci troviamo siamo chiamati sempre a operare delle scelte, si tratterà di scelte di poco rilievo, scelte profonde, comunque siamo chiamati ad operare una scelta, a, a determinare una scelta e in questo che si inserisce l'azione di Satana, il diavolo agisce proprio in questo momento, si inserisce in questo processo delicato che è il momento in cui dobbiamo veramente operare delle scelte. La prima tentazione è conosciuta, è legata al pane, il cibo materiale, il benessere in qualche modo è rappresentato qui tutto quello che è il benessere tutto il materialismo in cui in questa nostra società soprattutto siamo immersi, i soldi, il divertimento, un moltiplicare di divertimenti, di soldi darebbero la felicità, il mondo ci vuole illudere, no? ci vuole far credere che la felicità si possa ritrovare in tutto ciò, se uno ha i soldi, se uno sta bene, non gli mai... anche i nostri giovani purtroppo giovanissimi, eh, se li senti parlare, no? purtroppo non è colpa loro, insomma, eh, ripongono nel denaro la loro felicità, ci sono giovani che, anche adolescenti, non so come facciano, che usano internet per eh, fare scommesse e per eh, macinare soldi, per ottenere sempre più soldi e il loro fine sembra questo, eh, trovare la felicità nel denaro. E poi rimane un vuoto, poi rimani con un pugno di mosche, perché non ti senti amato, perché ti senti solo. Allora la risposta di Gesù è, è proprio vera, non di solo pane vive l'uomo. C'è bisogno di amore, c'è bisogno di valori, c'è bisogno di essere amati, oltre che di amare. È una città, come direbbe Fratel Biagio, non può vivere senza Dio, sono tue espressioni. Può, esserci, può essere che una città è una città senza Dio? può esistere una città senza Dio, può muoversi una città senza Dio, ecco mi pare che eh, questa società in qualche modo non per cadere nel pessimismo, ma eh, mi sembra che questo sia il criterio, eliminare Dio. eliminare Dio dalla propria vita, eliminare Dio nella società. La seconda tentazione è quella legata alla, a, diciamo, al volere a tutti i cosi, la fretta, la fretta, l'immediatezza, volere risolvere i problemi in un, con un, batto, un battito d'ali, con un colpo di bacchetta, ecco perché Gesù mi viene portato sul pinnacolo del Tempio, scendi giù, gli angeli verranno, ecco, tu fai una dimostrazione di potenza, al tempo stesso risolvi ogni cosa e lo risolvi con facilità, quindi si vuole eludere il sacrificio quando invece è importante l'impegno costante, è importante far crescere in noi la consapevolezza di essere figli di Dio e maturarla gradualmente, la strada di Dio è la strada del piccolo seme, non è la strada dell'arbusto già bello e confezionato, ma del seme che deve marcire e che deve crescere, non c'è la spettacolarità che invece il diavolo vuole profinare a Gesù e quindi anche a ciascuno di noi, non dobbiamo avere questa tentazione della fretta, dobbiamo metterci nel cammino di Dio, entrare nella logica di Dio. La terza tentazione è legata al potere, manifestare questo potere. E quindi un potere che si pone contro il valore stesso della vita, un potere che addirittura viene prima di Dio e ancora oggi ci sono persone che sarebbero disposte a vendere la propria madre pur di acquisire più potere, e sarebbero disposte anche a sacrificare la fede, a sacrificare Dio stesso, anzi talvolta in nome di Dio. In alcuni ambiti vorrebbero acquisire ancora più potere però in nome di dio come se fosse legittimato ma il potere ecco, non ti porta a dio ti allontana da dio e non ti rende amorevole anzi ti allontana anche dall'uomo allora non è il potere che ci caratterizzerà non è il potere che ci dà gioia che dà senso alla nostra vita ma piuttosto quelli che sono eh, i segni no? i segni di una vita vissuta secondo il Vangelo, a riguardo Antonio Bello diceva dobbiamo non evidenziare i segni del potere ma piuttosto il potere dei segni e quei segni sono proprio l'umiltà che ci conduce ai piedi della croce, sono la carità Ecco, che ci conduce al fratello, che ci rende amorevoli, appunto, capaci di accogliere l'altro, di amare e anche di essere amati. Non i segni del potere, ma il potere dei segni, ci ricordava Antonino Bello. E In questa espressione è sintetizzato tutto il percorso del credente che deve essere testimone di questa carità, di questo segno grande che è l'amore di Dio per noi, che è la sua grazia, la sua misericordia per noi. Buon cammino di quaresima a tutti!